Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di frolla montata al cacao, il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa, gli ingredienti sono burro, zucchero semolato, uova, farina di tipo 0, cacao amaro in polvere, essenza di arancia e sale, Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta preriscaldiamo il forno a 180 gradi.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 Aggiungiamo il burro. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Adesso aggiungiamo le uova e le facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il cacao amaro in polvere, la farina, il pizzico di sale e l'aroma d'arancia. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 il composto è pronto trasferiamolo in una sacca a posce con il beccuccio a stella e andiamo a realizzare i biscotti Adesso andremo a formare i biscotti che posizioneremo su un foglio di carta da forno. Adesso li cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti circa. I biscotti di frolla montata al cacao sono cotti. Lasciamoli intiepidire prima di servirli. Biscotti di frolla montata al cacao. Grazie e alla prossima ricetta.